Una volta impostate le nostre tariffe tramite il Big Booking, possiamo esportarle su quelli che sono i nostri OTA. Per fare questo bisogna entrare in components, Big Channel Manager e fare un'azione di massa, quindi questa REDS Upload. In questo modo lui ci chiede quali istanze vogliamo esportare, possiamo anche deselezionarle, ci chiede una data fino alla quale vogliamo esportare solitamente mette 366 giorni perché questo è un anno bisistile quindi ci mette tutto l'anno ci chiede quale tariffa vogliamo esportare in questo caso abbiamo soltanto messo la tariffa standard con tutta una serie di prezzi speciali in determinate stagioni, e in determinati periodi e qua possiamo vedere che possiamo esportarlo sugli OTA che preferiamo quindi possiamo anche deselezionare un OTA se non vogliamo esportarlo in quello. E inoltre possiamo definire qual è la tariffa degli OTA da sostituire. In questo caso su Booking e su Expedia avevamo impostato queste tariffe e adesso vogliamo andare a sostituirle proprio perché abbiamo ad esempio cambiato i prezzi nel nostro big Booking e vogliamo che i nostri OTA si adeguino alle nuove tariffe. Però proprio per incentivare la prenotazione sul nostro sito vogliamo incrementare il prezzo degli OTA di un tot che può essere 10 euro 20, quello che vogliamo oppure possiamo aumentarlo anche in percentuale ad esempio vogliamo aumentarlo del 5% ecco, in questo caso vogliamo mettere 10 euro in più una volta impostati tutti questi parametri possiamo anche definirli per ogni stanza possiamo fare l'upload ci mette un po' per processare il tutto e poi ci dà una panoramica di quelli che sono i prezzi. Come possiamo vedere qui è andato tutto bene ma qui è andato bene ma ci sono degli avvisi. Proviamo a vedere quali siano. Gli avvisi sono semplicemente, e questo lo sapevamo già, il fatto che queste due stanze le abbiamo disattivate su Expedia. Per il resto è tutto ok e il processo è stato completato.